Prima vita, Massimo tanto per Benino, Massimo per Massimo Pedro, Pedro Pedro Pedro Amici di Crino, bentornati con Mr. K. Oggi, come vedete, siamo in officina perché si lavora. Inauguriamo oggi, infatti, la nuova rubrica, chiedilo a Mr. K. Potrete farci domande relative ai nostri prodotti, riguardo la crino, riguardo Mr. K. Insomma, scriveteci sui social, fateci le vostre domande e Mr. K vi risponderà. C'è viva Mr. K. C'è viva Mr. K. così lui non si incazza. Qualche giorno prima di Pasqua ci ha scritto Tommaso, il quale ci chiede, ma quindi posso bucare tutto senza dover cambiare punta usando la Multic? Bene Tommaso, oggi ti dimostrerò che la nostra Multic è in grado di forare tutto. Andrò ora ad eseguire un test infatti con due uova, pensate una cioccolato fondente e l'altra con il 70% di cacao. Naturalmente per un'operazione così pericolosa, dispositivi di sicurezza, guanti, occhiali. Luci sempre accese anche di giorno. Andiamo ora ad eseguire il test partendo dall'uovo al cioccolato fondente. Naturalmente siamo l'acrino e il cioccolato fondente non ci basta. Alziamo l'asticella dalla competizione e portiamo la nostra Multic contro un cioccolato con percentuale di cacao al 70% non provateci a casa Non c'è storia raga, la nostra Multic Non c'è storia Continuate a seguirci sui nostri social cercando Crino Tools. fateci le vostre domande e Mr. K vi risponderà a chiedilo a Mr. K E adesso cioccolato Posso averla io la sorpresa? Col crino! No, vabbè la collanina troppo bella!